Questo corso mi è piaciuto tutto, dall'inizio alla fine, è stata una magia. Un, un grandissimo lavoro eh, nel divertimento, nella leggerezza. Lo Consiglierei, consiglierei questo corso per chi eh, ha voglia e intenzione di, di trasformarsi, di, di lasciarsi trasformare. Eh, di Questo corso mi porta a casa una grande bellezza, grande umanità e prospettive nuove, più apertura, più, più spazio sconfinato, di qui in questo corso ho sbloccato tutta una serie di limiti, di paure, di condizionamenti che, che mi tenevano, e si sono sciolti e certamente ringrazio tantissimo Patrizia per quello che fa, per come lo fa per l'amore che ci mette, per la sua umanità.